Ciao, sono Marco e sto facendo due passi in questo posto fantastico per gratificarmi di un lavoro duro che ho fatto. Stavo riflettendo sulle esperienze che ho vissuto non molto tempo fa. Ho avuto un'esperienza un po' dura, direi. Anzi, la definirei impegnativa. Questo mi ha portato a dei ricordi, ai primi tempi in cui io andavo a lavorare e facevo l'installatore, giravo per la città a fare delle installazioni, ma non ero l'installatore principale, io ero il secondo, ero un apprendista. La persona che faceva da installatore principale per me è stato un vero e proprio maestro e anche mentore, a volte. E lo devo ringraziare, lo ringrazierò sempre per questo, perché quando arrivavamo sul posto mi faceva osservare la situazione che trovavamo e mi faceva prima ancora di iniziare a lavorare mi faceva ragionare su quello che avremmo dovuto fare, poi una volta tirato il ragionamento più diciamo probabile, perché poi un'installazione come quelle che facevamo noi nascondeva sempre dietro un'incognita, poteva sempre esserci e di fatti lui cominciava a dirmi, sì, va bene, ma se trovassimo una situazione di questo genere qui come ti comporteresti? e la metteva sempre più complicata, andava sempre più sul difficile, tutto questo per me è stato un vero e proprio allenamento, è stato un training straordinario e lui è stato il mio trainer, lo ringrazierò sempre per questo perché mettendola giù sempre più dura e allenandomi a ragionare mi ha addestrato ad affrontare situazioni sempre più difficili, tutto quello che ti troverai davanti, di complicato, di difficile, di duro da vivere, per te non sarà altro che un allenamento per qualche cosa di più, per qualche cosa di superiore. Quello che io sono oggi è il frutto di tutto quello che io ho maturato nel passato, quello che io ho vissuto nel passato e lo ringrazio il mio passato, ringrazio il mio trainer, ringrazio il mio passato e tutte le complicazioni che ha avuto ringrazia ogni volta che troverai delle complicazioni perché ti stanno allenando per qualcosa di più grande. Spero che tu possa aver apprezzato questa pillola che ho voluto condividere con te. Non mi resta che salutarti con un abbraccio. Ciao.